a questo nuovo tutorial di 1, 2, 3 ricreo oggi vi presento un tutorial semplicissimo nato dal, da un'esigenza la mascherina abbiamo bisogno di averla sempre con noi e finisce in borsa o sul braccio o da qualche altra parte ma spesso non la si trova quando serve per cui come per gli occhiali ho pensato che un nastro intorno al collo può essere la soluzione per averla sempre a disposizione. Per questo tutorial vi serve un nastro, io ho usato un nastro di raso e del velcro adesivo. Oppure se non avete il velcro adesivo, lo, lo, quello normale, però dovete o incollarlo oppure eh, cucirlo. Allora, prendete la misura del nastro su di voi. Vedete, per me va bene qua. a misura. Su alle due estremità dobbiamo mettere il velcro, il maschio, e la, il maschio e la femmina in modo che si attacchino. Quindi abbiamo bisogno di due proprio pezzettini eh, da una parte e due dall'altra. Quindi se avete quello adesivo che è il più comodo, lo aprite. Lo mettete in fondo, lasciate un pochino e poi tipo questo non è adesivo, o lo cuccio oppure un po' di colla, un puntino di colla e lo incollo sul tessuto. Faccio questo sia da una parte che all'altra estremità, vedete? Allora questa parte l'ho incollata. Una ho usato il. per farvi vedere. Questo è con il velcro adesivo. Questo l'ho incollato con la colla. Invece questo lo cucio per farvi vedere che, insomma, come vi va meglio. Se non volete usare un, eh, il velcro, se non avete il velcro, vanno bene anche due bottoni automatici. Il più pratico proprio per questi lavori qua è il velcro con adesivo. Abbiamo messo il velcro all'estremità del nostro nastro, una parte femmina e una, mas e una maschile, infilo l'elastico della mia uh, mascherina, giro intorno al collo, dall'altra parte lo stesso, velcro e velcro, chiudo e ho la mascherina sempre a portata di mano esattamente come gli occhiali. Quando mi serve, quando ho finito ad esempio, di fare la spesa, la tolgo semplicemente senza perderla, senza buttarla da qualche parte. Insomma, spero che questo tutorial vi possa piacere ed essere utile. Se è così, mettete il like. Arrivederci alla prossima da un 23 Ricrea.